Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale. Io sono Maxi e questo è un nuovo glitch dei soldi non più da fare da soli ma da fare in due. Ieri quello da fare da soli è stato fissato, quindi è stata apportata una piccola modifica al glitch che funziona in pratica come quello di ieri, però con l'aiuto di un amico e con distanze diverse, ragazzi. Quindi a questo punto io vi faccio vedere che nel garage ho. Oh... Fugular ho dei posti vuoti. Come state vedendo, contate le auto. Insomma, fate voi. Poi a fine video vi farò anche vedere il tutto. E nulla, possiamo procedere al glitch. Allora, innanzitutto, il vostro amico dovrà eh, guidare il centro operativo mobile. Niente di più semplice, e voi dovrete stare nel, nella vostra auto. E andare verso il, il garage allora se il centro operativo mobile sarà troppo vicino al garage eh, voi non eh, non potrete accedere quindi dovrà essere distante e non andate di muso ragazzi verso il garage ma andate come sto andando io in maniera tale che potrete fare il glitch quando sarete nella schermata nera che cosa deve fare il vostro amico dovrà venire indietro con il camion fino a farvi comparire la freccia o meglio non vi comparirà ma come nel glitch in precedenza sentirete il din-ding. Din. adesso comunque eh, quando andrò a fare il glitch sospenderò un attimo la musica, smetterò di parlare così potrete ascoltare il tutto e riprenderò il comment in seguito in pratica adesso ragazzi vado a fare il glitch fate attenzione Come avete sentito in pratica quando ascoltate il cadere, eh, che, cioè quando ascoltate il dlin dlin in pratica, quello che avete sentito, dovete premere la freccia, dovete aspettare che cade la rampa del rimorchio e, e dopodiché schiacciate X come nel vecchio glitch, né di più né di meno ragazzi e continuate a fare il glitch come sempre se trovate qualche bug o qualcos'altro insomma vi suicidate e ripetete il glitch l'auto deve provenire da dentro al centro operativo mobile mettetevi sempre in questa posizione di muso eh, verso il centro operativo mobile leggermente in diagonale in maniera tale che il portellone si aprirà e voi avrete la possibilità di poter eh, fare il glitch, io adesso qui faccio solamente tre duplicazioni non eh, mi metto a fare molte duplicazioni e, e via ragazzi allora come avete visto all'inizio non mi sono unito da nessuna parte e quello è un diciamo un buon segno alcune volte il bug eh, vi dice che vi dovete connettere a qualcuno non è che ve lo dice il bug vi dovete connettere a qualcuno insomma ragazzi. Eh, quindi in quel caso come ho fatto io eh, sono andato per unirmi e poi ho skippato. quindi andate su un'attività andate per unirvi e poi schippate il glitch ragazzi è abbastanza semplice io non so che altro dirvi diciamo che è identico a quello di prima solamente con l'aiuto di un amico e questo amico deve prendere le giuste distanze tra la macchina e tutto il resto poi sarete voi ad ascoltare in pratica quello che accadrà quindi eh, come dire riguardate bene quella frazione del video in cui non parlo non commento non c'è musica e ascoltate bene quello che dice il video detto questo ragazzi vi lascio un saluto guardate fino alla fine del video eh, lasciate un bel like condividete il mio canale con i vostri amici fatelo conoscere aiutatemi a crescere eh, iscrivetevi al mio canale telegram per sapere sempre ogni momento quando pubblico un video di un glitch o di altre cazzate detto questo un saluto a tutti e al prossimo video, ciao a tutti